Non intendiamo lasciare inascoltato il grido di allarme lanciato oggi dai cittadini di Via Carrara. Il problema della sicurezza a Terni esiste e non si affronta né con gli slogan né con le semplificazioni. Il nostro approccio è quello di tolleranza zero nei confronti della criminalità e da sindaco metterò immediatamente in essere delle misure chirurgiche per intervenire tempestivamente. In primo luogo c'è la necessità di mettere in condizione le forze dell'ordine di svolgere il proprio lavoro, dotandole degli strumenti e delle risorse umane adatte per poter intervenire. In seconda istanza sicuramente c'è la questione della videosorveglianza che non si risolve soltanto nel numero di telecamere, ma anche nella manutenzione. Basti pensare che le telecamere fino a, po a pochi mesi fa la gran parte, non erano fruibili in quanto coperte dal verde urbano, pensate voi. Ma il problema più grande è sicuramente quello della vivibilità degli spazi urbani. Un centro che costantemente e lentamente muore è un centro meno sicuro. C'è bisogno di intervenire sul degrado, c'è bisogno di intervenire sul decoro, c'è bisogno di intervenire sull'illuminazione, perché un centro vivo, un centro in cui le persone sono presenti, è un centro in cui la criminalità retrocede. e noi stiamo prendendo seriamente in considerazione anche l'ipotesi di dare una risposta straordinaria a questa zona, con un presidio fisso delle forze dell'ordine che non sia soltanto uno spot, ma sia una presenza prolungata per, durante il tempo. C'è bisogno di dire oltretutto una cosa, che ci sono alcune forze politiche che hanno bisogno che questo senso di insicurezza permanga, perché è questo il loro senso di esistere. Noi forse siamo gli unici che abbiamo l'interesse ad estirpare alla base questo problema.